Buonasera, in questo video, in questa lezione di oggi ehm, ci occuperemo eh, della strutturazione di un programma JavaFX per, cercando di prepararci a una dimensione dell'applicazione un pochino più grande rispetto agli esempi di base che abbiamo fatto finora. Eh, quindi cercheremo, eh, prima di approfondire, eh, richiamando le cose che abbiamo già visto la volta scorsa, approfondire qual è la, eh, la struttura minima, la struttura base di un'applicazione JavaFX eh, per poi passare a cercare di potenziarla dal punto di vista dell'organizzazione delle classi. Come, come richiamo andiamo un po' a, a, a riprendere, no? a vedere eh, quella che è la struttura base di un'applicazione JavaFX eh, l'abbiamo già vista la volta scorsa, essenzialmente questa è la classe che viene creata all'inizio della creazione di un nuovo progetto eh, io ho provato a colorare le varie variabili per eh, vedere un po', eh, ricordarci un attimo qual è il flusso delle operazioni. No? Noi abbiamo il main che chiama un metodo launch, abbiamo visto che questo metodo launch è un metodo della classe application, quindi non è un metodo che dobbiamo implementare noi. Questo metodo launch farà le sue eh, opere di inizializzazione e creazione della finestra e prima o poi chiamerà poi il metodo start. Il metodo start ha lo scopo, è un metodo che dobbiamo implementare noi nel nostro programma e ha lo scopo di popolare la finestra, quindi riceve come parametro uno stage che nel linguaggio di JavaFX di fatto corrisponde alla finestra del sistema operativo e deve mettere qualcosa all'interno di questa finestra, popolarla, riempirla con dei contenuti. Ecco, questi contenuti in qualche modo arrivano da una collaborazione tra un contenitore, che è la scena, e un contenuto vero e proprio, che è l'insieme dei nodi. Eh, di cui la scena è composta qui noi abbiamo questi tre livelli lo stage, cioè la finestra dentro il quale stage eh, si eh, inserisce una scena la scena l'abbiamo creata qui specificando qual è il nodo radice dell'albero dei nodi che possiamo aver letto l'albero il nodo radice l'abbiamo letto, eh, diciamo ci essere restituito dalla lettura eh, di un albero di nodi che abbiamo nel file scene.fxml eh, qui noi abbiamo questi tre livelli quello dello stage, la finestra, quello della scena, che è il contenuto della finestra eh, che può cambiare e la scena è composta in realtà di nodi, tra questi nodi che noi siamo abituati a definire all'interno di un file fxml ce n'è uno che è il nodo principale, il nodo radice, che è quello a cui fa riferimento eh, la scena per noi questa soluzione sarà relativamente statica ma eh, si può pensare che durante l'esecuzione di un programma lo stage cambi o anche l'insieme dei nodi di cui è composto lo stage possono cambiare, eh, diciamo così, ridefinendo dinamicamente eh, durante l'esecuzione del programma la struttura della finestra hm? eh, il contenuto della finestra ecco, se noi vogliamo, proviamo un po' a astrarre, cerchiamo un po' di ragionare no, come è strutturato questo, eh, questo sistema eh, questo è un diagramma delle classi, è una notazione che si usa parecchio nella programmazione oggetti che ci permette di capire meglio quali sono le relazioni tra i vari tipi di oggetti. Eh, noi abbiamo eh, i nodi, sono messi qua sotto i vari nodi della scena, eh, che sono eh, diciamo così, relativi o derivano dalla classe node, che è la classe più importante di tutta la libreria GeoFX essenzialmente, ehm, e questi nodi, eh, possono essere o dei nodi terminali, cioè nodi che non contengono altri nodi, oppure nodi intermedi no? che sono, fanno capo alla classe parent eh, perché un nodo intermedio può avere a sua volta più uno o più nodi figli mh? Eh, e questi nodi figli a loro volta possono essere di nuovo eh, dei parent oppure dei nodi generici. Eh, tra i nodi, con, parent sono i nodi al fine che contengono no? i contenitori di altri nodi, tra questi ce n'è uno in particolare che è Il nodo radice. Allora, tutta questa è la descrizione della scena. Queste sono le classi che compongono, o perlomeno alcune superclassi tra quelle che compongono la nostra scena, e il nodo radice è quello principale che la classe scena ha bisogno di conoscere per comporre, cioè per visualizzare ciò che è composto sullo schermo. Quindi una scena è una raccolta di nodi, e tra questi nodi ce n'è uno in particolare che è il nodo radice, dal nodo radice si possono poi costruire gli altri quindi il nodo radice viene definito al costruttore quindi la scena conosce qual è l'albero dei nodi perché quando la scena viene costruita eh, il parametro del costruttore è proprio il nodo principale come avevamo qua eh, in questa istruzione dove creo la, una nuova scena e la devo creare facendo riferimento a un nodo eh, che è il nodo di partenza rispetto a tutto il resto della scena Um, questi, diciamo così, possono esistere indipendentemente dal fatto che vengano visualizzati oppure meno hm? questo insieme di nodi uh, ma poi noi sappiamo che la scena uh, è um, ospitata all'interno di, di uno stage bisogna fare attenzione qui a, a chi crea gli oggetti e quando hm? quindi a, sulla sinistra abbiamo la, la nostra applicazione, il nostro programma e in alto abbiamo la classe astratta application che è java.javafx.application um, uh, nel package javafx.application. quindi questa è una classe di libreria tutte queste sono classi di libreria questa in basso a sinistra è invece è la mia classe che viene inserita nel mio package allora la mia classe ha due metodi il metodo main e il metodo start principalmente il metodo main abbiamo visto che non fa nulla o meglio, chiama solamente il metodo launch. metodo launch, il quale è definito, lo vediamo proprio qua sopra. Quindi il metodo launch è un metodo di application, della classe application, che la mia, da cui ovviamente la mia applicazione viene estesa, eredita, e quindi viene ereditato questo metodo launch anche nella mia applicazione. Questo farà del lavoro e poi a un certo punto il metodo, tra le varie attività del metodo launch c'è quella di creare l'oggetto stage, cioè è launch che si preoccupa di interagire col sistema operativo sottostante e quindi creare una finestra a questo punto poi il metodo launch sappiamo che chiama il metodo start che è definito in un modo astratto a livello di class application ma deve essere implementato a livello della mia specifica applicazione quindi mentre stage viene creato dal metodo launch di application e il mio metodo start invece riceve già come parametro eh, lo, ehm, lo stage e è responsabile della creazione della scena quindi il metodo scena viene creato dal mio codice, dal mio programma lo stage è creato in automatico dalla libreria la scena invece devo crearla io e all'interno della scena ovviamente dovrò aggiungere i vari nodi ecco la creazione e l'aggiunta dei nodi per noi è abbastanza semplificata per il fatto che usiamo il formato fxml e quindi semplicemente carichiamo il file fxml per, eh, per popolare la scena con tutti i nodi eh, che ci interessano che sono stati definiti graficamente quindi questa creazione dell'albero dei nodi per noi è la chiamata dell'fxml loader la creazione della scena deve essere una chiamata esplicita e poi alla fine di tutto noi dobbiamo mettere in comunicazione lo stage che è stato creato dal metodo launch con la scena che è stata creata dal metodo start e con l'istruzione setScene, che è quella che abbiamo qua, di eh, mettere in comunicazione, collega la scena che abbiamo appena creato e che è popolata a partire dal file fxml con lo stage che invece arriva già come parametro di ingresso perché è stato creato precedentemente dal metodo launch sottostante quindi è un po' una danza, no? un balletto in cui vengono scambiati un po' questi oggetti queste responsabilità per arrivare alla fine mh, della, del codice di inizializzazione in cui uno ha una scena pronta che contiene già degli oggetti questi oggetti che erano qua sotto eh, sono ehm, gestiti automaticamente hanno un ciclo di vita loro e sono gestiti automaticamente dalla libreria JavaFX, abbiamo visto la volta scorsa che il bottone sa come fare a comportarsi come un bottone e così via, e qui abbiamo le stesse cose eh, diciamo così riassunte sotto forma di elenco puntato no? che ci ricorda che cosa avviene ogni volta che viene chiamata un'applicazione. Questo non dipende da noi, è il meccanismo di base, il funzionamento di base della libreria JavaFX. Quindi a questo ci si deve attenere: lo scheletro di un'applicazione JavaFX è sempre la stessa, è sempre, sempre costituita da questi oggetti. Mm? Um, Vabbè, questo è un altro esempio in cui l'ipotesi è quella di aggiungere del, dei contenuti ehm, eh, dal codice Java quindi col metodo add anziché leggendo un file fxml come esempio diciamo, di creazione dinamica della scena a partire dal codice eh, Java ma eh, a noi interessa abbastanza poco ehm, e qui ci ricordiamo la differenza anche se i nomi si somigliano stage e scene hanno eh, questi due ruoli eh, molto diversi e quell'oggetto con cui lavoriamo noi essenzialmente è l'oggetto scena, hm? che poi contiene tutto il vero contenuto che è effettivamente specifico della nostra applicazione. Abbiamo già visto che la scena è riempita e popolata con dei nodi, un albero di nodi, hm? che sono, eh, diciamo, si possono contenere uno all'interno dell'altro, in particolare noi abbiamo conosciuto alcuni componenti di layout, quindi che servono per disporre altri nodi e alcuni componenti di controllo vero e proprio, no? javasync.javafx.control, eh, ehm, in questo package vengono contenuti tutti i controlli che, eh, con i quali l'utente finale può eh, interagire. Poi ci sono altri eh, tipi di controlli, ad esempio i grafici, le tabelle, che sono un pochino più complessi e che meritano un package a sé stante e che magari riusciremo a vedere in, una, in un approfondimento in qualche lezione extra del corso. Abbiamo già visto che i nodi hanno delle proprietà e eh, le proprietà eh, JavaFX ce le fa eh, scusate, lo SimBuilder Builder ce le fa vedere divise in tre pannelli no? che sono le proprietà principali del, del componente, sono le proprietà di layout e sono le proprietà di codice. Hm? Quindi le proprietà che determinano il comportamento o il contenuto del nodo le proprietà che riguardano il layout, quindi il suo aspetto visivo e infine le proprietà legate eh, al codice, quindi a come esso può essere programmato, quali sono gli eventi che genera, quali sono ehm, diciamo così, la possibilità di accedere al nodo da parte del programma Java. E, eh, abbiamo già visto che il, la comunicazione tra i nodi e il resto del programma avviene attraverso questi eventi che sono generati in buona parte dalle azioni che l'utente compie nell'interfaccia utente, creando quindi dei, eh, degli eventi che vengono intercettati dal nodo e comunicati alla classe controller. Eh, gli eventi eh, definiti da JavaFX sono eventi che vengono sempre generati da un nodo, quindi la classe evento contiene una source, una sorgente, e vengono eh, inviati come destinazione al controller, eh, che li gestisce e poi possono avere un tipo diverso eh, il tipo dell'evento dipende dall'azione che l'ha causato, che ha causato la, eh, lo scatto, lo scatenarsi di questo evento eh, la volta scorsa è uno di quelli più utilizzati, l'action event che è l'evento che una sorgente di tipo bottone ad esempio è in grado di generare ogni volta che viene premuto hm? però vediamo che ci sono anche altri, molti altri tipi eh, di, eh, di eventi L'esistenza degli eventi permette, da un lato, ai singoli componenti dell'interfaccia grafica di comportarsi nel modo corretto, ma soprattutto di estendere il loro comportamento attraverso i gestori d'evento che definiamo noi all'interno del nostro controller. Ecco, poi ci sono altri due aspetti dei nodi che andiamo a richiamare. Eh, il primo è quello delle proprietà, quindi abbiamo visto già velocemente la volta scorsa a me e in particolare lo SimBuilder ce li mostra molto bene nel pannello di destra che eh, ogni nodo eh, della libreria JavaFX eh, ha eh, moltissime proprietà che possono essere eh, lette, scritte, modificate eh, molte di queste sono già definite nella superclasse node, come vedete qua c'è un lungo elenco di proprietà e poi vengono eh, a loro volta ereditate dai nodi della sottoclasse, qui in particolare eh, ci sono le proprietà di un bottone della classe button eh, che ha le proprietà proprie, cancel button e default button e tutta una serie di proprietà ereditate da tutte le superclassi di cui il bottone fa parte, in particolare control eh, che, ehm, che è la classe di tutti i controlli e queste proprietà possono avere vari, vari tipi di dati quindi sono proprietà di tipo string, proprietà di tipo numerico quindi vedete alcune proprietà poi sono definite come boolean property quindi sono proprietà di tipo booleano alcune proprietà sono delle liste e così via e queste proprietà sono eh, gestite normalmente con i soliti metodi get set, quindi abbiamo, avremo un getText e un setText per poter accedere al contenuto di, della proprietà text ad esempio di un determinato eh, elemento. <coughs> um, queste properties sono in realtà eh, più potenti rispetto a un normale attributo di una classe che normalmente ha anche esso il metodo set e get eh, questo lo vedremo un pochino più avanti quando parleremo della sincronizzazione automatica delle viste eh, ci basti dire per il momento che ogni proprietà è in grado di, essere, ehm, diciamo di, di generare degli eventi a se stessa tutte le volte che viene modificata e eh, esiste un meccanismo per cui le modifiche di una proprietà possono propagarsi ad altre proprietà solamente nel momento in cui è necessario, è in questo concetto di lazy evaluation fa sì che se una proprietà dipende da un'altra se la prima cambia allora la seconda viene aggiornata ma viene aggiornata solamente quando il suo valore viene utilizzato e quindi non si perde troppo tempo di calcolo a mantenere aggiornata una variabile che non viene letta detto così è un concetto un po' eh, vago eh, ma eh, magari lo riprenderemo più avanti perché è alla base di quello che è un meccanismo abbastanza ricco, abbastanza complesso, che noi in questo corso non useremo moltissimo, no? però eh, lo, lo accenniamo e lo, impariamo a conoscerlo, eh, che è quello dei binding, eh, che permettono di collegare automaticamente una proprietà di un oggetto a un'altra proprietà di un altro oggetto. E questo permette di far sì che alcune, ehm, alcuni automatismi vengano gestiti direttamente dalla libreria JavaFX, cioè io posso fare in modo che, eh, non so, il testo di un'etichetta si aggiorna automaticamente tutte le volte che si aggiorna il testo di una, eh, di una casella di testo. Quindi tutto, tutto che, ciò che scrive in una casella di testo viene automaticamente aggiornato da un'altra parte, in un altro luogo dell'interfaccia. Ma le cose sono, sono più interessanti quando io costruisco questo tipo di aggiornamento, di binding, di collegamento, tra una proprietà dell'interfaccia utente, quindi di un'ora di interfaccia, e una proprietà invece di un mio oggetto della mia libreria, del mio programma. Quindi in questo modo riesco in qualche modo a eh, far sì che quando io modifico un mio, la variabile, di un mio oggetto, la proprietà di un mio oggetto, automaticamente questo valore nuovo viene automaticamente visualizzato anche nell'interfaccia utente, perché la proprietà del mio oggetto è collegata, ci sarà una sezione di binding che la collega alla proprietà di un nodo e vale anche il contrario, cioè quando l'utente inserisce un dato in un certo campo, in un certo nodo, allora viene automaticamente aggiornato una variabile, una proprietà di, una, eh, di un oggetto all'interno del mio programma. Quindi questo meccanismo ci permette di eh, risparmiare moltissimo codice nel momento in cui lo utilizziamo, richiede anche qua un minimo di dimestichezza per essere appreso, eh, ma poi può rivelarsi molto potente che è quello che permette l'aggiornamento automatico, e queste sono una frase che capiremo tra un quarto d'ora, l'aggiornamento automatico della vista tutte le volte che cambia un valore all'interno del modello. Quindi questo è un automatismo che possiamo utilizzare, non è obbligatorio, si può anche fare a mano, eh, ma eh, se lo conosciamo possiamo risparmiarci un po' di codice. Quindi questi sono i capisaldi eh, di, eh, del funzionamento di JavaFX, nodi, eventi, proprietà e binding e collegamenti. Questi quattro Capisaldi sono quelli che diciamo, definiscono il comportamento dinamico dell'interfaccia e con questo potremo costruire dei programmi. Già li abbiamo costruiti. Se voi pensate al, eh, all'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa, nell'esercitazione di Indovina il numero, eh, non lo sapevamo molto di più. Siamo riusciti a fare un, eh, realizzare, sviluppare un programma che fosse in grado di eh, diciamo così, gestire la logica di gioco di questo piccolo giochino. Aveva però un difetto questo, questo codice adesso allora, cercheremo di apprezzarlo un po' meglio andiamo un po' a vedere il codice che abbiamo scritto il codice che abbiamo scritto questa è la classe controller sì, fxml controller del nostro eh, programmino indovina il numero ingrandisco un po' eh, e proviamo a osservarla la classe controller contiene alcune costanti, alcune variabili che dipendono dal gioco il numero segreto, i tentativi fatti, queste dipendono dalle regole del gioco eh, c'è una variabile che dice se siamo nel gioco o fuori dal gioco e questa qua in realtà ha impatto sia sulle regole del gioco cioè certe cose si possono fare solamente se questa variabile è vera e certe cose si possono fare solamente se questa variabile è falsa ma contemporaneamente anche impatto sull'interfaccia utente perché è quella che abilita o disabilita eh, al, alcuni bottoni eh, ad essere eh, attivi. Poi abbiamo una serie di variabili che sono puramente utilizzate per l'interfaccia grafica, per fare riferimento agli elementi grafici. Eh, abbiamo dei metodi che sono i gestori di evento e questi gestori di evento contengono alcune istruzioni che sono puramente grafiche, cioè disabilita una certa casella, eh, svuota un'altra casella, inserisci eh, diciamo così, mostra eh, un, un numero all'interno di un'altra casella, e così via. E altre istruzioni che invece sono relative alla logica del gioco. Cioè il fatto che quando inizia una nuova partita devo generare un numero casuale. Il fatto che il numero di tentativi riparte da zero ad ogni nuova partita. Questo è, fa parte dell'algoritmo di gioco specifico. Se anziché il gioco indovina il numero facessimo un gioco diverso, queste istruzioni cambiano, se anziché questo tipo di interfaccia ne facessimo una diversa, queste altre istruzioni cambierebbero. Quindi noi stiamo mescolando, e questo è ancora più evidente eh, quando gestiamo il tentativo dove dobbiamo gestire un input di un utente, eh, questo metodo del controller deve barcamenarsi vari ruoli, deve eh, acquisire l'input, deve convertirlo, deve gestire tutti i possibili errori di immissione. E poi deve gestire tutti gli errori di gioco. Quindi mette insieme due ruoli molto diversi. Eh, uno relativo all'algoritmo specifico, in questo caso di questo gioco, l'altro relativo semplicemente all'interazione con l'utente. Allora, questo è un programmino molto semplice, no? abbiamo, diciamo, in 100 righe, compresi i commenti e le righe vuote, abbiamo scritto tutto. Eh, però l'idea di base è che è estremamente disordinato e può essere estremamente complesso inserire, mescolare diciamo all'interno dello stesso metodo eh, parti di codice che hanno scopi completamente diversi e questo eh, almeno per due motivi beh, il primo motivo è motivo di ordine no? se io ho un metodo che eh, combina eh, eh, diciamo codice diverso che ha scopi diversi beh, userà variabili diverse allora le variabili di, di gioco diciamo così, sono mescolate con le variabili di interfaccia e diventa complicato decodificare il codice, diventa complicato anche fare il debugging quindi un metodo, uno dei principi diciamo così, della programmazione oggetti è proprio che ciascuna classe, ciascun metodo deve avere una responsabilità e una sola responsabilità, è un principio di coesione ehm, qui invece abbiamo dei metodi che hanno due responsabilità come minimo quello di gestire l'algoritmo e quello di gestire l'interfaccia eh, grafica eh, sarebbe bene separare queste due responsabilità in due oggetti diversi L'altro eh, motivo eh, per cui questa mistura di diverse responsabilità all'interno della stessa classe non ci piace è che ehm, ci impedisce di sviluppare algoritmi complessi. Perché? Perché se sviluppo un algoritmo complesso eh, dovrò testarlo più volte, dovrò testarlo con dei dati, eh, lo dovrò sviluppare un po' per volta, e poi immaginate che ogni volta che sviluppo, che devo debuggare, che devo verificare una linea, Devo lanciare un programma, aprire l'interfaccia grafica, inserirci i C dati dentro e diventa estremamente pesante. Sarebbe molto più comodo che l'algoritmo lo potesse sviluppare all'interno di una classe, a sé stante, e questa classe magari la, la richiamo con un programmino di test, in modo che io possa direttamente lanciando una classe di test, eh, creare eh, il gioco e giocare questa partita e verificare se funziona senza lanciare l'interfaccia grafica, senza curarmi dei bottoni, degli eventi eccetera ma concentrandomi sui dati e sull'algoritmo e questo è un metodo molto, molto potente di sviluppo io ho una classe nella quale sono concentrati i dati e questa classe può essere richiamata in due modi diversi può essere richiamata direttamente da un main di prova, un programma di test per, che è fondamentale durante la fase di sviluppo per controllare che stia funzionando bene che i metodi che sto implementando siano corretti oppure può anche essere richiamata da un'interfaccia grafica, da un controller che quando vuole, diciamo così, ne richiama i metodi opportuni eh, quindi abbiamo un'esigenza, no? percepiamo no? che eh, ci serve strutturare il codice in modo leggermente diverso, un pochino più ricco, un pochino più articolato e molta parte di questo corso ragiona proprio su questo aspetto cioè le cose le so fare ma come posso farle meglio eh, per questo... Ehm, diciamo così, eh, vi, vi proponiamo di lavorare e lavoreremo sempre in questo metodo eh, cercando di organizzare il programma in modo più ordinato in modo che non ci siano molti dubbi se devo scrivere un metodo che fa una certa azione in quale classe lo devo mettere e come si parlano tra di loro le varie classi eh, cerchiamo di trovare una soluzione strutturata, comune in modo da evitare ogni volta programma per programma di doverci inventare eh, come fare quindi troveremo una volta per tutte un'organizzazione delle classi che ci possa, eh, diciamo così, soddisfare. E, eh, per questo tiriamo in ballo un concetto, che è un concetto abbastanza importante della programmazione di oggetti, che è quello di design pattern. Eh, un design pattern eh, non è altro che una, uno schema di progetto, di, direbbe la traduzione letterale italiana, eh, cioè una, eh, una soluzione, no? la definizione eh, di design pattern è quella di fornire una soluzione provata, dimostrata cioè che sia stato dimostrato che funzioni ha problemi ricorrenti pattern non è una libreria è un criterio di progetto ci dice semplicemente guarda che quando incontri una problematica di questo genere visto che la incontrerai molte volte e molti programmatori la stanno incontrando vabbè eh, i programmatori più bravi di noi ci, hanno, ci sono già scontrati e hanno capito che se tu organizzi le classi in questo modo secondo questo pattern appunto secondo questo schema il programma funziona meglio, e eviti dei problemi che magari in questo momento tu eh, non stai neanche pensando, ma eh, saranno magari di una, possono essere una conseguenza negativa di un'organizzazione sbagliata delle classi. Quindi quando riconosciamo un certo tipo di problema che si ripresenta più volte, andiamo subito a cercare se c'è un certo tipo di soluzione che si può applicare, soluzione organizzativa di come organizzare le classi, di come eh, strutturarle, ehm, che possa essere usata come soluzione a, a, a questi problemi eh, non sono cose nuove cioè non c'è un'istruzione Java per fare i pattern semplicemente si usano le normali istruzioni del, pro, del, del programmazione oggetti usate in un certo modo quindi uso l'ereditarietà uso il, eh, le proprietà uso la, la, il polimorfismo tutte le varie diciamo così, diciamo così, costrutti che i linguaggi di i programmazioni oggetti mi forniscono per poter appunto far comunicare nel modo corretto le varie classi e, e, e qualcuno appunto ha già studiato esattamente i dettagli di qual è il modo migliore di sfruttare queste, queste opportunità quindi se vogliamo qui stiamo facendo un passo verso l'alto rispetto a quanto facevamo nel corso di programmazione oggetti nel corso di programmazione oggetti, di programmazione oggetti ci chiedevamo a che cosa serve la parola chiave estetica a cosa, a cosa la usiamo, do, come funziona eh, ci chiedevamo come funziona l'ereditarietà, cosa vuol dire extends, cosa vuol dire implement, che cosa è un'interfaccia. Questo significava capire i, i, i concetti di base della programmazione oggetti e eh, i costrutti del linguaggio che permettevano di supportarli. Eh, è, eh, noi invece stiamo adesso cercando di usare questi concetti che già conosciamo per combinarli e risolvere delle problematiche di programmazione più complesse. Quindi non ci chiediamo più cos'è Extends e come funziona, ma a che cosa mi serve, quando lo devo usare, quando è meglio usare Extends piuttosto che quando è meglio usare Implements per creare un'interfaccia o piuttosto che quando è meglio invece eh, ehm, avere un riferimento a una classe, quindi usare la Composition, quindi all'interno di una classe avere un riferimento a un'altra classe. Eh, quando è meglio, questi metodi diciamo, sono costrutti, che sono tutti supportati dal linguaggio, però alcuni sono più adatti in alcuni contesti altri sono adatti in altri contesti. Eh, questi pattern di programmazione ci aiutano anche ad anticipare problemi che non conosciamo ancora. Quindi magari noi esaureremo un, un codice in un certo modo e poi quando il programma diventa complicato, più complicato, incontriamo dei problemi che non avremmo incontrato se avessimo organizzato il codice in un modo diverso. Proprio per questo serve... La, eh, il fatto che questi pattern siano stati provati, cioè arrivano dal dall'esperienza sul campo di programmatori più bravi di noi che hanno trovato delle soluzioni diciamo così, eh, che non avessero troppe controindicazioni, purtroppo nulla è mai perfetto e ce l'hanno messo a disposizione. Ecco, se qualcuno vuole saperne di più sui pattern, io quello che posso consigliarvi è di dare un'occhiata a questo libro, che è un libro eh, di questa serie Head First, che a me personalmente piace parecchio perché eh, ovviamente racconta dei concetti di programmazione anche, anche abbastanza avanzati, ma in un modo eh, molto informale, molto abbastanza leggero da, da, da consultare, proprio come, come forma tipografica, e come organizzazione del testo. E qui vi racconta quali sono i pattern di programmazione più utilizzati. Ehm, ne vedremo ovviamente alcuni durante il corso, che sono quelli che emergeranno eh, nella nostra, ehm, nel nostro tipo di programmi. In particolare il primo pattern che andiamo a studiare è un pattern abbastanza eh, complesso e articolato eh, che in, in buona parte, non al 100% ma abbastanza bene, si mappa su quello che si fa all'interno delle, eh, delle librerie JavaFX, delle applicazioni JavaFX. Allora questo pattern dice che un'interfaccia grafica dovrebbe essere decomposta in tre classi o gruppi di classi, se cioè il programma è più complesso serve più di una classe, eh, tre gruppi di classi o per semplificare diciamo pure tre classi che prendono il ruolo di eh, modello vista e controllore il modello è una classe che contiene i dati, c'è scritto qua, i dati, lo stato del programma e la logica applicativa quindi una classe o un gruppo di classi dicevamo che contenga gli algoritmi e i dati eh, e tutta la parte di logica, di programmazione, cerchiamo di confinarla dentro il modello. Quindi noi addirittura faremo un package che chiameremo model all'interno del nostro programma e lì dentro ci metteremo tutte le classi che devono gestire i dati, che devono eh, gestire gli algoritmi. Queste classi cercheranno di essere il più possibile indipendenti rispetto all'interfaccia grafica. Poi abbiamo un insieme di classi che compone la vista. La vista è la qui c'è scritto la presentazione del modello, cioè di fatto è un insieme di classi che serve per visualizzare dei dati e questi dati ovviamente sono i dati che sono presenti nel modello, dati, il modello contiene i dati veri, io qua li visualizzo. Per noi in JavaFX la vista non è altro che la scena, nel, nel pattern MVC, ma calandolo su eh, sulla libreria JavaFX, la scena cioè l'insieme dei nodi non è altro che la vista, cioè un insieme di classi che permette di visualizzare i contenuti. E poi noi abbiamo il controller, l'abbiamo già incontrato la volta scorsa, che è una classe separata rispetto alla vista, questi sono i nodi eh, dell'FXML e questa classe controller è la nostra classe che contiene i metodi. E quindi il controller serve per gestire l'interazione, la dinamicità della vista. Quindi che cosa succede? Qui vediamo queste frecce. Supponiamo che quest, qui ci sia visualizzato qualche cosa sullo schermo. L'utente clicca un bottone o l'utente scrive qualcosa in una casella di testo. L'azione dell'utente genera un evento e questo evento può essere comunicato al controller. Noi sappiamo già che possiamo definire dei gestori di evento e il controller eh, li, eh, li segue, li, li esegue, perdone, esegue questi eventi, esegue questi gestori per gestire questi eventi. E che cosa può fare un gestore di eventi? Innanzitutto può modificare delle variabili quando noi eh, avevamo l'evento di inizio partita mettevamo a zero il numero di tentativi ad esempio, quindi in questo modo stiamo ehm, dicendo che ovviamente il numero di tentativi, il fatto di essere una partita o no è una parte algoritmica quindi dovrà stare dentro il modello, quindi la classe controller dovrà dire al modello guarda che inizia una nuova partita e quindi c'è questo passo 2 in cui il controller sulla base dell'azione che ha fatto l'utente modifica dei dati ovviamente il controller non li modifica direttamente perché non è il suo compito perché lui non li possiede i dati, chiederà al modello di modificarli e dopodiché dovrà anche modificare l'interfaccia utente, la vista, eh, in conseguenza di ciò che ha fatto quindi dopo che ho schiacciato inizio partita e ho messo a zero il numero di tentativi dovrò visualizzare anche il numero di tentativi uguale a zero sull'interfaccia utente dovrò abilitare o disabilitare alcuni bottoni di conseguenza rispetto alla scelta che ho compiuto quindi il controller è colui che deve ascoltare gli eventi e tenere aggiornata, modificata l'interfaccia utente e anche dire al modello quali sono le operazioni che l'utente ha richiesto. Il modello fa le sue operazioni e poi ogni volta che qualche dato è cambiato, qualche proprietà del modello è cambiata, bisognerà aggiornare la vista. Questo aggiornamento della vista può essere, nel caso semplice, mediato dal controller, quindi il controller aspetta richiede al modello i dati aggiornati e ci pensa lui ad aggiornare il display come abbiamo fatto finora e come faremo molto spesso oppure questo aggiornamento può essere un aggiornamento automatico quindi queste due frecce possono eh, automatizzarsi attraverso il meccanismo delle properties, eh, dei binding eh, di cui vi ho accennato prima eh, che al momento non conosciamo ancora nel dettaglio però serve per far sì che la vista se sto visualizzando un certo dato che proviene dal modello ebbene in automatico ogni volta che quella variabile quella property del modello viene aggiornata per qualche motivo perché l'algoritmo l'ha modificata perché il controller ne ha chiesto una modifica ebbene ogni volta che viene modificata automaticamente il modello notifica alla vista guarda che qualcosa è cambiato la vista va a richiedere il nuovo valore e questo nuovo valore viene visualizzato, quindi questo loop 4-5 se impostiamo correttamente i bindings avviene automaticamente altrimenti se non impostiamo i bindings questo aggiornamento dell'interfaccia utente sarà comunque sempre responsabilità del controller ma abbiamo quindi separato in classi diverse la scena, la classe controller e una classe modello il, eh, le responsabilità delle varie parti del programma noi dovremo fare lo sforzo di eh, isolare all'interno di un modello tutto ciò che concerne la gestione dei dati e tutto ciò che concerne la, eh, gli algoritmi che implementiamo. Quindi abbiamo questo mapping che il concetto di vista nel pattern MVC per noi non è altro che l'fxml che viene tradotto in nodi del grafo della scena, il controller è una classe che già conosciamo e già sappiamo che dovrà contenere il gestore degli eventi, e questi gestori di eventi cercheranno di limitarsi alla gestione dell'interfaccia utente. I gestori di eventi che implementiamo nel controller dovranno leggere i dati, validarli, mostrare i messaggi di errore, aggiornare l'output, quindi sulla scena, ma non fare nessuna operazione di tipo algoritmico. Non contenere, non ricordarsi nessun dato che ha a che fare con la logica del programma, perché questo è il lavoro del modello che sono una classe o più classi che contengono i dati, che si interfacciano eventualmente con la base dati, con il database SQL, se i dati sono remoti, sono, persi sono salvati in modo persistente nel database, e che contengono tutti gli algoritmi. Quindi sarà nostro, il nostro compito quello di capire dove finisce il controller, dove comincia il modello, quali operazioni è bene fare nel controller, quali operazioni fare nel modello nella logica di, cercarli, di cercare di tenerli il più possibile separati, il più possibile disaccoppiati. E quindi se ci piace questo modo di pensare eh, possiamo chiederci ma eh, il, nostro, nostro, mh, classe, il nostro esercizio indovina numero come si, come si modificherebbe, come possiamo farlo evolvere adottando questo pattern di programmazione model view controller? e in particolare il, la vista e la view ce l'abbiamo già, diciamo la scena, quindi non dovremo praticamente modificare nulla nell'fxml ciò che dovremo modificare è la classe controller che ora fa tutto, abbiamo visto prima che la classe controller fa tutto e separare le competenze di questa classe in una parte che rimane nel controller e una parte che, che, rimane, che, che costituirà invece una parte nuova che costituirà il modello e anche qua però quando parliamo di classi nuove dobbiamo sempre chiederci ma questa classe dove la metto, chi la crea, chi la inizializza, chi ha accesso a quali metodi e così via quindi proviamo a ragionare poi nella prossima lezione invece vedremo proprio l'implementazione di questo algoritmo di questa trasformazione sull'esercizio proviamo un po' a vedere, a ragionare in termini di, di diagrammi delle classi di quale potrebbe essere un possibile approccio allora eh, questa è la ehm, situazione attuale dove abbiamo i nodi della scena eh, che ciascuno dei quali espone dei metodi get set quindi get text e set text e poi abbiamo la classe controller la classe controller contiene come avevamo visto alcuni riferimenti alla vista qui parlo genericamente di view ma noi sappiamo che la classe controller non è che è un riferimento unico alla vista bensì ha tanti riferimenti a molti dei nodi che ci servono della vista quindi l'hbox, il txt eccetera eccetera e qui l'ho riassunto in modo un po' astratto dicendo il controller conosce la vista cioè ha il riferimento agli oggetti che compongono la vista e anche però riferimento, ho messo qua come esempio il numero massimo di tentativi quindi qualcosa che ha a che fare invece con l'algoritmo e come metodi, quindi questa è la classica annotazione delle classi nome della classe, eh, proprietà ai metodi i metodi del controller sono i gestori di eventi, gli event handler, che sono scatenati dai nodi della scena. Questa è la situazione attuale. E noi sappiamo, o meglio, non abbiamo mai esplicitamente creato il controller. Il controller viene creato invece automaticamente dalla scena. Ricordiamoci il codice, cosa fa nella classe principale. Noi Carichiamo la scena, ma la classe controller, la classe fxml controller, non c'è mai un'operazione di new del controller, non viene mai creata da noi. Noi sappiamo che verrà creata dall'fxml loader, il quale non solo crea i vari nodi, ma crea anche la classe fxml controller. Noi sappiamo infatti che all'interno del file fxml c'è proprio il nome della classe controller che dovrà essere utilizzata adesso lo possiamo vedere anche nell'editor eh, open with text editor, nell'editor direttamente di Eclipse, che dice a un certo punto controller uguale, itty, polito, tdp, numero.fxml controller. Quindi dentro l'fxml c'è scritto qual è il nome della classe e quindi ovviamente l'fxml loader andrà a leggere, eh, scusate, a leggere tutti i vari nodi li crea eh, ma anche a creare il nodo, la classe controller. Quindi questo diagramma ci dice che la classe controller non è creata dal main, non è creata dal mio programma ma creata automaticamente dalla scena in qualche modo. Quindi la scena conosce il suo controller, il controller conosce parte della sua scena attraverso il meccanismo di iniezione di proprietà, Property Injection, eh, che è riassunto da queste annotazioni chiocciola fxml. Questo chiocciola fxml è un'annotazione che viene usata dalla fxml nel loader per andare a inizializzare tutte queste variabili con i nodi della scena che sono stati creati automaticamente. Questo è tutto un meccanismo di creazione dinamica, Uh, che noi non vediamo chiaramente perché compie direttamente uh, la libreria um, se noi separiamo il controller da un modello dobbiamo chiederci quali sono le variabili e i metodi che, um, che rappresentano l'algoritmo di gioco allora il numero di tentativi massimo, il numero di tentativi svolti, il valore massimo del numero da indovinare eccetera eccetera, sono tutte variabili che sono variabili diciamo, di gioco, di logica e quindi dovrebbero essere dentro questa classe model, indovina numero model e eh, queste variabili come vengono gestite? Vengono gestite attraverso le regole del gioco e quali sono le regole del gioco? Le regole del gioco sono che una partita può iniziare, può finire e il giocatore può fare un nuovo tentativo i tentativi possono essere finiti, il numero può essere indovinato, oppure sbagliato, oppure troppo alto, oppure troppo basso. Queste sono le azioni che l'utente può fare. Allora tutti i metodi per eh, attivare le varie azioni di gioco sono metodi che dovremmo implementare dentro la classe model. Quindi immaginiamo di avere questa classe e il controller potrà eh, chiamare questi vari metodi per settare o leggere queste proprietà, oppure per sviluppare le varie azioni di gioco. Quindi in pratica, quando l'utente clicca su inizio partita, interagisce con un nodo della scena. Questo nodo della scena, il bottone inizio partita, tanto per capirci, avrà registrato un gestore di eventi. Questo gestore di eventi va a chiamare il controller, il metodo opportuno del controller. Questo metodo del controller capisce che quel bottone si può, è corretto che sia stato premuto in questo momento, non costituisce degli errori, eventualmente va a raccogliere i dati che gli servono e una volta che sa che cosa deve essere fatto, che capisce che quell'azione è lecita, non costituisce un errore e quindi decide di farla, allora chiamerà il modello, chiamerà un metodo del modello che eseguirà veramente l'azione di gioco. Quindi tutto parte dall'utente che interagisce con la scena, la scena chiama il gestore d'evento del controller, il controller fa il lavoro da controller, controlla i dati, acquisisce i dati della scena e così via e poi quando capisce quale azione realmente deve essere fatta la delega al modello. Quindi il modello è una classe i cui metodi possono essere chiamati dal controller e questa freccia qua dice che il controller chiama i metodi del modello. Quello che notiamo è invece che il modello, se è fatto bene, non ha mai bisogno di chiamare nessun metodo del controller. Il controller chiama i metodi del modello, il modello non chiama nessun metodo. Il modello se sta a sé stante. E questo è molto importante perché il modello, se noi tagliamo questa corda qui, il modello vive anche senza tutta la parte grafica. Se noi cancelliamo queste due classi sopra, il modello non ne soffre, nel senso che il modello non ha dipendenze rispetto alla parte grafica. Non c'è nessuna variabile JavaFX che appartenga alla libreria JavaFX all'interno del modello. Il modello può essere richiamato dalla interfaccia grafica, può essere richiamato anche in altri modi. Questo è uno dei vantaggi di questa separazione. Quindi il modello è sempre eh, usato dal controller il quale lo comanda, ma il modello non sa da chi viene richiamato. Non ha bisogno di conoscere nulla del controller, non ha bisogno di conoscere nulla dei nodi della scena. Se ci accorgiamo che il modello ha bisogno di conoscere alcune di queste cose, vuol dire che la nostra separazione non è tra controller e modello non è avvenuta correttamente, quindi dobbiamo ragionare meglio su dove devono stare alcuni metodi o, devono, o dove devono stare alcune variabili. E chi lo crea questo modello? Allora, il modello può essere creato, noi sappiamo che abbiamo la classe application, madre di tutti, che eh, crea la scena. No? L'FXML loader crea la scena. Eh, lo stage sappiamo che viene chiamato dalla classe madre, eccetera, eccetera. All'interno del metodo start. Questo è quello che abbiamo visto prima. Il modello, chi lo crea? Allora, abbiamo due opzioni per poter creare il modello. Cioè, chi fa la new dell'oggetto model la potrebbe fare il controller o la potrebbe fare eh, il main pro e contro eh, se il, il modello venisse creato dal controller forse sarebbe più semplice perché tanto alla fine il controller è lui che deve eh, chiamare tutti i metodi del modello quindi l'applicazione crea la scena con fxml loader, la scena crea in automatico il controller e il controller creerà il modello questo ha due svantaggi e infatti non useremo questa soluzione eh, il primo svantaggio è che eh, in un'applicazione complessa ci sono tante viste, tante videate ciascuna videata ha il suo controller e questi controller vengono creati o distrutti tutte le volte che cambiamo la videata e quindi se il controller dovesse creare lui il modello il modello diventerebbe una variabile privata no? Del, suo, del controller eh, non potrebbe sopravvivere quando cambia la videata e questo non, è come se durante il gioco eh, cambiasse il messaggio, cambiasse qualche contenuto dello schermo e si dimenticano le variabili del gioco. No, non è, non è accettabile. Eh, quindi il modello è una cosa più importante del controller, ha una vita più lunga del controller e quindi non può essere creata dal controller stesso come una sua variabile di comodo. Mm? il modello vogliamo, vogliamo crearlo prima che il controller esista e vogliamo che anche se il controller venisse spento perché l'utente chiude la finestra per aprirne un'altra, questi dati, questo modello sia ancora persistente questo è il primo problema per cui non vogliamo che il controller crei il modello quindi il controller usa la variabile model ma non fa mai new, il new del model lo facciamo fare al main e anche per un secondo motivo, avevo accennato che i motivi principali erano due, il secondo motivo è che se il main crea il modello, può passare anche dei parametri nel costruttore del modello. Parametri che eh, sono a conoscenza del main perché magari sa che cosa deve essere fatto, quale algoritmo deve essere impostato, perché il main fa parte della mia applicazione. E quindi io posso creare un oggetto model passando nel costruttore tutte le informazioni che servono cosa che invece il controller non potrebbe fare, perché il controller già non lo creiamo noi, lo crea la scena e quindi la scena non passa nessun parametro nel costruttore del controller e quindi a sua volta il controller non può sapere quali parametri dovrebbe passare al costruttore del model. Quindi sono questi ragionamenti che fanno sì, diciamo a livello di pattern, che fanno sì che tecnicamente noi l'istruzione new model la potremmo mettere nella classe controller, la potremmo mettere nella classe main. Questi ragionamenti ci fanno dire che è meglio se la mettiamo nella classe main. Quindi la classe main crea la scena fxml loader, la scena crea automaticamente il controller e la classe main crea il modello. A questo punto si pone un problema che il controller dovrà chiamare dei metodi del modello ma il controller non sa chi è il modello, non sa quale sia la classe modello. E quindi dovrà essere il main, e lo vedremo quando faremo l'esercizio col codice: che dopo, subito dopo che ha creato il modello, dica al controller, guarda, caro controller, lavora su questo modello. Quindi eh, il controller avrà una variabile di tipo model, che è semplicemente un riferimento all'oggetto che è stato creato dal main, e questo riferimento non può essere inizializzato nel costruttore ma perché il controller non lo, non lo costruiamo noi, non lo eh, creiamo noi. E quindi non potendo dire al controller qual è il modello su cui deve lavorare nel momento in cui il controller viene creato perché non lo creiamo noi, e beh, glielo diremo subito dopo. Glielo diremo subito dopo e quindi nostro al nostro controller aggiungeremo un metodo setModel che non fa altro che salvare il model che è appena stato costruito dal main salvarne un riferimento anche all'interno del controller in modo che il controller, poverino, possa chiamare i metodi che gli servono all'interno del modello stesso quindi è un po' contorta questa cosa il main ovviamente conosce il controller il controller conosce il model perché gliel'ha detto il main qualsiasi controller con cui deve relazionarsi e il model, poverino, non conosce niente, non conosce nessuno no, vedete che tutte le frecce del model entrano non c'è nulla che esce, quindi il modello non chiama metodi di altri, il modello lavora per se stesso. Sono la scena e il controller invece che sono legati a filo doppio. La scena deve conoscere qual è il controller, deve conoscere quali sono i gestori di eventi, il controller deve conoscere quali sono i nodi della scena. Questi sono legati a filo doppio. Invece il modello è legato a filo semplice, nel senso che il modello è noto al controller e non viceversa. L'unico che conosce tutto di tutti ovviamente è il main, che oltre a conoscere tutto di tutti, poi non fa niente, perché una volta che il main ha inizializzato scena, controller e ha creato il modello, eh, e li mette in comunicazione con questa chiamata set model, eh, non deve più far nulla, perché tutto il resto del lavoro lo faranno i nodi della libreria, i gestori di eventi e poi anche i metodi del modello. Quindi questa è la soluzione verso cui andremo, e quindi nella prossima eh, lezione, eh, proveremo ad applicare questi principi che così sembrano un po' astratti no? probabilmente molte delle cose che vi ho raccontato sembrano un pochino astruse ma eh, prenderemo l'esercizio che già conosciamo e cercheremo di trasformarlo in questo modo ehm, cercando anche di ragionare appunto su dove eh, devono essere istanziate le classi dove vengono chiamati i metodi e così via inizialmente ci sembrerà di fare più lavoro No, perché anziché magari avere un programmino che in 100 righe di codice faccia tutto beh, ne dovremmo scrivere 150 perché ovviamente eh, alcune operazioni dovranno essere fatte in una classe altre nell'altra e quindi queste classi devono parlarsi qualche riga di codice in più ci sarà però quando guarderemo il risultato vedremo che queste righe di codice sono molto più comprensibili e sono di tipo diverso dentro il controller ci sarà tutto codice che lavora con i nodi del, del grafo lavora con i controlli eh, l, appunto, lavora con l'interfaccia mentre invece dentro il model ci saranno solamente dei metodi che lavorano con i dati e non si devono curare dei problemi di input, di validazione dei dati, eh, di aggiornamento dell'interfaccia e così via, proprio perché sono, eh, sono stati isolati solamente gli aspetti di tipo algoritmico di gestione dati. Quindi proviamo appunto a, a diciamo così, tenere presente questa figura, le parti in alto, che hanno a che vedere la scena, il controller e la classe application, la classe main, sono già definiti da JavaFX, quindi noi non possiamo modificarli, ciò che stiamo facendo noi è la parte in basso. Decidiamo di creare un modello, decidiamo che i metodi di questo modello sono chiamati dal controller, che questo modello viene chiamato dal main, e che il main ha anche lui la responsabilità di mettere in comunicazione model e controller. Quindi spero proprio che un esercizio che vedremo subito dopo, Uh, questi concetti siano uh, impariamo poi a metterli in pratica in modo che da adesso in avanti useremo sempre questo metodo di creazione dei programmi quindi come prima cosa abbiamo lo scheletro del programma come prima cosa ci creiamo un bel package model all'interno del quale andremo a mettere uh, la parte algoritmica e la parte di gestione dei dati e per oggi concludo qua aspettando uh, diciamo così di vedere poi insieme la soluzione dell'esercizio